Una volta che abbiamo finito di inserire tutte le domande nel nostro test eh, possiamo eh, rifinirlo, quindi decidere quale colore preferiamo come sfondo oppure se preferiamo un'immagine eh, o se vogliamo caricarne una dal nostro computer, dal nostro OneDrive o cercarla nel web per personalizzarla. E dopodiché dobbiamo andare a settare le opzioni di condivisione prima cosa da decidere è se vogliamo che al eh, nostro test possano rispondere solo gli utenti dell'organizzazione, nel nostro caso dell'ITSOS oppure tutti gli utenti con il collegamento possono rispondere. Qual è la differenza? Che In questo modo eh, so, solo gli utenti dell'organizzazione vuol dire che comunque devono essere mh, eh, collegati al loro account eh, Microsoft de, dell'Itsos e quindi hanno un'identità altrimenti eh, se sono utenti qualsiasi che hanno semplicemente il link e non devono eh, inserire le loro credenziali per accedere al test saranno utenti anonimi quindi se voglio eh, conoscere il loro nome dovrò inserire all'inizio del test due domande aperte dove chiedo appunto nome e cognome e lasciamo solo gli utenti dell'organizzazione questo è il link da copiare e da condividere con gli studenti altrimenti posso creare un QR code e per esempio questo può essere comodo in classe lo posso proiettare sulla LIM in modo tale che gli studenti con lo smartphone eh, e con l'app opportuna possano eh, accedere immediatamente al quiz Altrimenti posso prelevare il codice embed per incorporare il mio quiz, il mio test, in una pagina web o inviarlo con un'email a, a chi voglio. Chiaramente se ho selezionato solo gli utenti dell'organizzazione eh, dovrà essere qualcuno eh, con un account adatto posso anche condividere il mio quiz come modello quindi per esempio inviare questo link copiandolo a un collega che magari voglia ehm, averne una sua copia per eh, proporlo ai suoi studenti piuttosto così come anche con delle modifiche nel senso che comunque ne ha poi una sua copia liberamente editabile se voglio invece eh, che qualcun altro possa editare la mia versione originale del quiz, allora utilizzo questo link che serve per collaborare a più mani nella creazione di uno stesso modulo. Eh, tutte queste opzioni sono identiche anche per quanto riguarda i moduli, quindi questionare i sondaggi. Eh, andiamo a cliccare qua sui tre puntini. E vediamo che c'è scritto ramificazione che vedremo in un altro tutorial impostazioni allora la prima mh, casella delle impostazioni riguarda soltanto i test e non i sondaggi perché eh, permette attivando o disattivando questo pulsante eh, permette ai partecipanti quindi a coloro che rispondono di visualizzare immediatamente se le loro risposte sono corrette oppure no chiaramente questo vale per le domande con correzione automatica altrimenti in ogni caso eh, l'utente dovrà aspettare la correzione manuale dell'insegnante si ripete poi l'opzione che abbiamo già visto prima con il pulsante condividi in più qui però possiamo decidere che ogni persona eh, possa rispondere un'unica volta al, eh, al test oppure se la lasciamo de deselezionata potrà rispondere anche più volte Dopodiché, come ultima cosa, possiamo decidere di non accettare più risposte, quindi di chiudere, piuttosto che dare una data di inizio, una data di fine, un ordine casuale per le domande o di ricevere una notifica ogni volta che qualcuno eh, ci risponde. Allora, vediamo ehm, adesso eh, l'anteprima, cioè come viene visualizzato il nostro test dall'utente, perché questa è la versione editabile, non è... La versione che visualizzerà l'utente per visualizzare questa eh, versione, la versione che visualizzerà l'utente, clicchiamo su ANTEPRIMA e eh, vediamo immediatamente che nella prima frase che compare veniamo avvisati, chiam siamo chiamati per nome anche, eh, che il proprietario potrà vedere il nostro nome e il nostro indirizzo di posta elettronica. Questo perché appunto non siamo anonimi. Questa frase non compare nel momento in cui eh, si decida di condividere il questionario con chiunque abbia il link anche al di fuori dell'organizzazione. E, allora già nella la versione antiprima è proprio la versione vera e propria del quiz quindi possiamo rispondere al quiz così vediamo anche cosa succede quando si ricevono delle risposte adesso rispondo a caso qua bisognava riordinare e anche qua faccio a caso e anche qui rispondo a caso Qui diamo la risposta corretta e qui diamo una risposta aperta e invio la mia risposta. Ok, torniamo indietro, quindi usciamo dall'anteprima e vediamo che nella scheda risposte, fino ad adesso siamo stati nella scheda domande, è comparso il numero 1 appunto perché è stata ricevuta una risposta. In questa pagina possiamo visualizzare il report complessivo di tutte le risposte che in questo caso si riferisce soltanto a una risposta con i vari grafici e percentuali e ehm, possiamo scaricare il foglio, i risultati in un foglio elettronico in Excel Possiamo eh, eliminare tutte le risposte, quindi ripulire tutto, oppure stampare il, il report in formato PDF o creare un collegamento, un link, se vogliamo condividere con qualcun altro la possibilità di visualizzare questo report. Um, rivedi risposte è perché eh, appunto quando ci sono domande non che non hanno la correzione automatica dobbiamo intervenire manualmente qui c'è scritto non ancora rivista eh, perché era una domanda aperta se decido che questa è la risposta giusta assegno il punteggio passo alla domanda successiva e eh, qua c'è una valutazione automatica c'erano due errori quindi in automatico è stato assegnato un punteggio 0 ma siamo anche liberi di eh, cambiarlo e decidere per esempio che comunque essendoci due voci nella posizione giusta possiamo dare due punti questa eh, dice che è una valutazione automatica ma in realtà avevamo visto che questo tipo questa tipologia di domanda non permette in realtà una valutazione automatica e quindi qua siamo comunque costretti a intervenire manualmente e direi che adesso non ho voglia di controllare quali sono giuste e do un punteggio a caso questa è invece è una valutazione automatica reale perché era una risposta scelta e questa era l'unica risposta giusta infatti è stato assegnato un punteggio e per ultima c'era di nuovo eh, una domanda aperta supponiamo che questa mh, sia una risposta fantastica quindi assegno tutti e tre i punti Uh, rivedi successivo, sarebbe un pulsante attivo se avessi altri studenti, altri nominativi che hanno risposto, che potrei visualizzare anche aprendo questa tendina. Adesso chiaramente ho risposto soltanto io, quindi non, non c'è nient'altro da fare. Altra cosa interessante che si può fare è mh, inserire un feedback personalizzato. Per esempio, qua, io posso uh, fare un commento... Um, Eh, vabbè, adesso questo non è un commento particolarmente edificante comunque posso inserire per ogni domanda giusta, sbagliata, non ha importanza un feedback personalizzato rivolto allo studente che ha risposto e torniamo indietro mm. Okay. L'ultimo pulsante che ci rimane da vedere è pubblica punteggi. Io adesso ho corretto le risposte manualmente, ma se non pubblico eh, la, persona non la persona che ha risposto al quiz non potrà visualizzare le risposte, cioè le mie correzioni. Dovrò invece andare a cliccare su pubblica punteggi e poi... Se ci fossero più studenti che hanno risposto, qui avrei tutto l'elenco e potrei selezionarli tutti in una volta cliccando semplicemente qui in alto su nome o altrimenti andare a spuntare soltanto gli studenti per i quali voglio pubblicare i punteggi. Pubblica punteggi e a questo punto l'utente, che poi sono sempre io che me la canto e me la suono da sola, potrà andare a vedere i suoi eh, risultati.